Mamma! Mamma! Ah, non non ho mai, non ho mai leggero, che vita, che guerra, la esiste una così. Un'altra cosa è l'idea col se esiste. la una colazione S sì, lo so, ho preso i tre video che ti ho pubblicato settimana scorsa e li ho messi insieme per crearne uno nuovo Ma guarda il lato positivo, adesso con un solo click puoi goderteli tutti e tre uno di seguito all'altro eh? Come ottimizzare i tempi Però per scaricare le tre canzoni che hai appena sentito gratuitamente invece ti serviranno ben tre click Perché le canzoni sono tre E ce la farai? Io sono sicuro di sì. I link li trovi come al solito nel primo commento del video e preparati perché domani arriva qualcosa di molto... Il solito video di... E noi ci vediamo sul tubo! Proprio così.